Commenta il Fatto del Giorno Luca Ubaldeschi, direttore de Il secolo XIX. Una pagina tragica per le missioni internazionali italiane, la strage di Nasseria.